Nel terzo capitolo della guida all'orientamento sessuale parlo dell'orientamento sessuale asessuale, cioè di quell'orientamento sessuale che descrive tutte quelle persone che non provano desiderio sessuale verso nessuno. In generale hanno un desiderio sessuale privo di gusti, privo di preferenze, cioè una persona che non esperisce il desiderio sessuale come in generale si ritiene che eh, le persone spesso facciano cioè verso un'altra persona, verso persone dello stesso sesso, del sesso opposto, verso tutti, a seconda eh, è un orientamento sessuale che è importante andare a considerare perché spesso viene sottovalutato spesso non si considera quasi un'opzione e questo è dovuto a un aspetto effettivamente un po' confusionario del modo in cui si può descrivere eh, la sessualità. Cioè anche dire che è un orientamento sessuale caratterizzato dall'assenza di desiderio sessuale o da un desiderio sessuale verso nessuno, sono tutti modi verbali di andare a descrivere un qualcosa in maniera un po' confusionaria, perché proprio è il linguaggio che è costruito in un modo un po' sbagliato, cioè il linguaggio è costruito nel descrivere più, più che altro quello che c'è mentre nella sessualità quello che è il pezzo principale è quello che non c'è cioè non c'è un interesse verso la sessualità che generalmente per negli anteriori orientamenti sessuali invece c'è la sessualità è proprio questo ed è importante fare una distinzione quindi anche da un punto di vista strutturale e funzionale perché sennò tendono a un po' a confondersi queste due cose cioè da un punto di vista strutturale la sessualità è un modo sano rispettoso e piacevole di vivere il proprio rapporto di disinteresse verso la sessualità eh, non tanto per una mancanza di qualcosa nella propria capacità di percepire la piacevolezza o altro perché no assolutamente le persone sessuali riescono tranquillamente a vivere il sesso piacevolmente ma è un po come se noi andassimo a a offrire il nostro piatto di, da mangiare preferito a qualcuno e volessimo aspettarci da lui una risposta o da lui o da lei una risposta eh, eh, di apprezzamento dicendo ah, quanto è buona questa cosa no? è diventato adesso anche il mio piatto preferito e nel caso della sessualità invece non funziona così nel caso della sessualità abbiamo dall'altra parte una persona che ci può tranquillamente dire molto buona questa cosa e noi gli chiediamo ok adesso la desideri questo piatto no è un piatto che riesco a capire che mi piace riesco a capire che può essere piacevole per tante persone che per tante persone possono desiderarla questa cosa ma io non la desidero cioè per me mangiare rimane una delle tante cose che posso fare nella vita lo posso fare poi, per, nel caso dell'alimentazione, per sopravvivere perché lo devo fare per forza mentre il sesso non lo devo fare per forza non c'è nessuna necessità fisiologica di fare per forza sesso il sesso è un aspetto piacevole e opzionale della vita delle persone, soprattutto quando non c'è un desiderio sessuale che dietro crea una frenesia, un desiderio, un impulso, un impegno a metterlo in pratica, a viverlo e a provarne piacevolezza. Tutti quegli altri aspetti che spesso volentieri capita di dare per scontati che siano associabili al sesso in realtà non sono scontatamente associati, anzi per alcune persone non lo sono per niente, è un argomento come tanti altri. E da un punto di vista strutturale, quindi, la sessualità è questo, questa assenza di desiderio che sto descrivendo. Ma da un punto di vista funzionale, invece, c'è il rischio che la sessualità possa essere confusa con qualcos'altro. Cioè, a volte, la, il comportamento, la, le, i discorsi, il modo di ragionare sulla sessualità di una persona... Eh, a sessuale può essere eh, molto simile a quello di una persona che per esempio soffre di un desiderio sessuale ipoattivo che da un punto di vista funzionale può essere simile, cioè una persona che non cerca il sesso. Il fatto che quella persona con un disturbo del desiderio sessuale ipoattivo sta facendo una cosa diversa, cioè prima o in una certa fase della sua vita eh, prova, ha provato o proverà desiderio sessuale, mentre in questa fase come conseguenza di un altro elemento, altri elementi che vanno a causare quel problema, non ne prova più. E quella è una cosa diversa. Gli orientamenti sessuali sono qualcosa di stabile nella propria vita. Se si è sessuali lo si è per tutta la vita, non è che lo si è solo in una fase. Mentre invece il desiderio sessuale ipoattivo è un problema che può essere curato come alcune persone non provano desiderio sessuale perché hanno una mancanza di esperienza rispetto alla sessualità non hanno ancora trovato quello che gli piace e anche lì la mancanza di esperienza è un qualcosa che si può approfondire mentre invece il fatto di avere un orientamento sessuale non è una cosa che va approfondita quella è e quella è quella rimane come un'altra cosa che a volte può creare confusione perché a livello funzionale è simile è quella che viene definita essere antisessuali no? o avere dell'avversione verso la sessualità cioè quelle persone che per un motivo culturale, religioso eh, di varia natura personale eh, hanno vissuto con ostilità o vivo con ostilità il sesso e la sessualità e finiscono quindi per eh, considerare qualcosa di negativo che non deve far parte di uno stile di vita sano e quelle persone appunto Può anche capitare che tra tutte quelle ci sia anche qualcuno asessuale solo per eh, casualità, ma in generale, di per sé, quelle persone tendono a non essere persone asessuali, perché è difficile che una persona, appunto, che semplicemente vive con disinteresse un argomento, poi si aspira a quell'argomento, non c'è nessun motivo, vivi, lascia vivere. Mentre invece, le persone antisessuali sono persone che tendenzialmente hanno un rapporto problematico con il sesso e sono una categoria diversa. Però, appunto da un punto di vista funzionale c'è il rischio di fare confusione, c'è il rischio che venga tutto messo assieme e quello è un elemento che è importante monitorare, perché eh, se no ci rischio di fare con, appunto confusione, ma le stesse persone sessuali a volte hanno difficoltà a eh, ritrovarsi dentro le stesse comunità di asessuali, perché dentro quelle comunità a volte ci sono tutta una serie di persone che invece non sono sessuali. Cioè ci sono tutta una serie di persone che vanno lì perché funzionalmente ci si riconoscono, ma strutturalmente non sono quello. Quindi è importante, dopo aver detto che eh, la non è un antisessuale, è importante anche dire che la non è un assessuato cioè l'assessuato di per sé non è tanto una persona identificata per un orientamento sessuale ma è una persona che per un qualche motivo è priva de, de, della funzionalità genitale necessaria per il sesso che può essere fatta poi in varie, in varie modalità però è una persona che quindi si, este, si eh, tiene lontano dal sesso non tanto perché non gli piaccia o perché non lo voglia ma perché non possa, proprio non abbia le strutture necessarie per approcciarsi al sesso e quello però è l'assessuato che è un termine diverso da asessuale, e sono due parole che a volte vengono un po' confuse, perché un po' suonano in maniera simile, un po' alcune volte nelle definizioni vengono usate come se fossero dei sinonimi, in realtà sono due cose diverse. Ma appunto, l'aspetto poi successivamente che è interessante chiedersi è eh, ma se queste persone poi eh, provano piacere nella sessualità, possono provare piacere nella sessualità perché hanno, sono fisicamente indistinguibili da una qualunque altra persona che ha un altro orientamento sessuale, cioè come anche un eterosessuale, da un omosessuale, da un bisessuale, da un pasessuale, non è che li si distingue guardandoli, bisogna parlarci, bisogna chiedergli che cosa pensano, che cosa gli piace e poi lì magari allora si può sapere in quale orientamento sessuale si riconoscono, ma se no, di per sé, fisicamente, gli orientamenti sessuali non distinguono le persone. L'orientamento sessuale è qualcosa che sta prevalentemente in testa. E queste persone però, le persone con orientamento sessuale asessuale, sono persone che provano piacere nella sessualità, ma poi non la ricercano. E una domanda che spesso ci si può provare, può capitare di farsi è ma se ne provano piacere, questo significa che fanno sesso? E la risposta è sì. Cioè, le persone asessuali eh, a volte capita che facciano, capita che facciano sesso, eh, però spesso e volentieri lo fanno per un motivo relazionale, cioè per compiacere un partner con cui hanno piacere di avere una relazione di coppia. Infatti che una persona sia asessuale non significa che non provi amore, non provi desiderio di avere una relazione di coppia e che non desideri costruire quindi una, una famiglia o un, tutto quello che magari può permettere il fatto di avere una relazione o il fatto di avere dei rapporti sessuali. E infatti, quindi, proprio per le persone asessuali, è stato coniato un termine che va a parlare non tanto quindi del, dell'incontro sessuale con un'altra persona, ma dell'incontro romantico: cioè Spesso alla etichetta asessuale si va ad aggiungere anche l'etichetta aromantico, eteroromantico, omoromantico, biromantico, panromantico, che è l'equivalente proprio eh, speculare di, di quelli che sono gli orientamenti sessuali, no? Asessuale, eterosessuale, omosessuale, bisessuale, pansessuale, però va a togliere il pezzo della sessualità e va a parlare soltanto dell'aspetto romantico. Ed è un pezzo appunto in cui tutti quelli eh, che hanno un aspetto romantico appunto desiderano la relazione di coppia mentre poi ci sono le persone asessuali e aromantiche che invece non hanno nessun desiderio anche di costruire di coltivare una relazione intima significativa e se ne stanno bene così cioè si bastano se stessi non hanno questo desiderio questo eh, pezzo in più che appunto però non è una mancanza non è un gli hanno tolto qualcosa per loro quella è la normalità il loro modo sano e naturale di vivere in un mondo più o meno socievole. Fatto sta che può essere difficile poi riuscire a identificarsi correttamente all'interno dell'orientamento sessuale e asessuale, nel momento in cui c'è tutta questa possibile confusione e nel momento in cui quindi non è ben chiaro quell'aspetto strutturale come andarlo a indagare. E quindi. Per questo io ritengo che forse potrebbe essere utile suggerire alle persone che hanno il dubbio di potersi riconoscere nella sessualità eh, il quello di provare a fare un esperimento, cioè provare a dedicare un po' di tempo alla sessualità appunto proprio per cercare di ragionare su quelli che sono i propri modi di vivere il rapporto con questo quest argomento. E sessualità però quindi intendo non tanto facendo chissà che, ma cercando di avere un rapporto che sia il più eh, intimo, e riservato possibile, col proprio corpo. Cioè parlare fondamentalmente del fatto che un elemento importante da indagare è quello del, dell'erotismo, dell'autoerotismo, della pornografia, della, della sessualità, della sensualità, che poi sono tutti elementi molto collegati al tema del desiderio, che non richiedono poi di, di fare chissà che, di fare tanto in generale, ma richiedono eventualmente di provare a esplorare quello che è un momento di masturbazione per provare a capire un attimo come funziona il rapporto col proprio corpo e cosa si innesca in quel momento. Cioè, perché è possibile che magari alla sola idea di fare una cosa simile, la persona che ha il dubbio di essere asessuale, magari possa avere un'ostilità rispetto all'idea di masturbarmi: assolutamente no. E questo è un po' strano, perché appunto chi non ha desiderio verso qualcosa non ha ostilità verso qualcosa. Il fatto di essere ostile verso l'idea di potersi masturbare non è un comportamento da asessuale ma un comportamento da più antisessuale, da persona che ha un'idea un ostile verso quell'argomento. Mentre invece, l'esempio di prima, se faccio provare il mio piatto preferito, a una persona che è indifferente verso quello, se lo mangia, non è che fa chissà quali, quali storie. E provare un approccio quindi alla masturbazione può essere un primo modo per iniziare a capire meglio il rapporto del proprio corpo e se nascono delle resistenze, qualcosa di ostile verso quello. Che potrebbe essere un argomento magari da provare a prendere in considerazione per capire meglio cosa succede. E poi quindi per esplorare il rapporto al proprio corpo, vedere se il proprio corpo quindi ha una funzionalità adatta alla sessualità, che è una discrimine per eh, evitare l'ipotesi dell'assessuatezza, de de dell no? Che però è un po' che probabilmente eh, spesso e volentieri non c'è neanche, no? Perché è qualcosa che la maggior parte delle persone ha già chiaro di per sé. Eh, spesso essere assessuati è un qualcosa di evidente, non è un qualcosa che lascia eh, spazio dei dubbi, ma poi successivamente quindi c'è da provare eventualmente a masturbarsi, perché poi lì non ci sarà desiderio, no? non ci saranno particolari fantasie, le fantasie sessuali di una persona sessuale tendenzialmente sono abbastanza povere di solito, ma questo non significa che la sola piacevolezza non possa essere sufficiente a innescare un ciclo di risposta sessuale, un momento di eccitazione, e erezione al maschile, lubrificazione al femminile, dato orgasmo e risoluzione del periodo riflettario. È tutto un ciclo che il corpo riesce a creare in maniera piuttosto spontanea e naturale nel momento in cui non ci sono elementi di ostacolo e è un qualcosa quindi che è importante provare ad esplorare e capire se ci si inceppa in un certo punto se ci si inceppasse nell'eccitazione, eh, nell'innesco dell'orgasmo, in aspetti dolorosi, in uh, altre difficoltà, sono tutte questioni che forse andrebbero, eh, andrebbero esplorate, perché allora forse è possibile che ci stiamo scontrando con una mancanza di esperienza oppure è possibile che ci stiamo scontrando con una situazione in cui c'è un qualche difficoltà che appunto crea un funzionamento simile alla sessualità ma in realtà non è la sessualità, in realtà è un problema nella sessualità. E una volta eliminato tutto questo discrimine, quindi chi, il, la sessuale che eh, sta facendo questo esperimento sarà arrivato eventualmente a provare un orgasmo, a finire questa esperienza di masturbazione e alla fine ad aver provato un'esperienza piacevole e a non provare il desiderio di rifarlo cioè ad aver provato sì, una cosa piacevole ma che alla fine non, non gli interessa non stimola la sua curiosità, non stimola il suo gusto e a quel punto effettivamente abbiamo degli ottimi motivi per pensare che la persona che ha appena provato a fare tutta questa esperienza e che è arrivato a questa conclusione senza incappare in nessuno dei, degli errori o delle difficoltà che ho, che ho citato poco fa è probabilmente una persona che si può, a tutta ragione identificare nell'orientamento sessuale e sessuale ed è appunto un orientamento eh, che da un punto di vista delle statistiche è un po' difficile considerare. Le statistiche danno dei, delle cifre leggermente diverse l'une dalle altre, poi appunto, sto parlando del quanto sia difficile riconoscerci in questo orientamento, figurarsi quelli che rispondono alle statistiche, come rispondono, con, con quale eh, senno alla fine di competenza rispondono rispetto a questo. Però diciamo che è ragionevole pensare che più o meno le persone sessuali siano circa diciamo, l'1% della popolazione potrebbe essere qualcosina di meno, potrebbe essere qualcosina di più ma stiamo su quella cifra lì ed è appunto un orientamento sessuale sano, naturale che è importante poter riconoscere per poterlo in in integrare all'interno del proprio stile di vita all'interno del proprio progetto di vita per cercare di costruire quindi un quotidiano, una socialità e una vita personale di coppia, se romantici, che possa permettere di eh, non sentirsi sbagliati, diversi, eh, fuori luogo, eh, strani nel proprio, nella propria vita, ma piuttosto che possa permettere di, sentirsi, di vivere il benessere nella sessualità, la salute sessuale, anche in assenza di desiderio. Perché il benessere sessuale non significa fare tanto sesso, ma significa star bene con se stessi e con la propria sessualità.